Ora, benvenuti in un nuovo video e oggi vi voglio parlare delle creme mani del libro Rocher, Quelle della linea classica, perché non ve le avevo ancora recensite e sono quelle che si trovano sempre, sia in negozio che nei cataloghi. Quindi, perché non parlarne? Voi sapete la mia leggera passione per le creme mani, quindi, era ora di approfittarne. Dunque, prima di iniziare, mi raccomando come sempre di eh, ricordarti di iscriverti al canale se non è ancora fatto, cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando di lasciare un commento se vuoi essere estratta per ricevere un premio. Se non sai di cosa parlo, aspetta la fine del video per scoprirlo. E direi di iniziare con le creme mani della versione classica del libro C. Allora, eh, tutte le creme mani hanno questo formato, quindi è anche comodo da mettere in borsa. 30 ml a 2,95 l'ho segnato, in negozio questo è un punto verde quindi non è mai scontabile, ma c'è una promozione abbastanza spesso, direi un mese sì e uno no più o meno, di due creme a 5 euro, quindi c'è uno sconto invece, 2,50 invece che 2,95 ed è il caso di tenerlo d'occhio. Allora iniziamo e la prima che vi mostro ovviamente è quella alla noce di cocco che è questa qui. Sapete la mia leggera passione per il cocco e quindi non potevo non provarla. Allora, è sicuramente tra i miei preferiti per la mia passione, ovviamente per il cocco. Profuma di cocco, cioè proprio profuma. Una volta sulle mani profuma meno, ma è cocco, cioè, se non me la mettevo sul naso era anche meglio, però comunque è proprio cocco. È fantastica anche in estate questo per profumazione e mi piace, è inutile dire che mi piace, ha ehm, un buon potere idratante, si applica poco prodotto sulle mani, si stende benissimo, assorbe molto velocemente, lascia le mani morbide, va bene a catena in borsa per riapplicarlo durante il giorno, quindi niente da ridire, è tra le mie preferiti: quella la cocco, mi piace, è inutile dire che mi piace, andiamo avanti con la seconda che invece, eccola qui, allora, la seconda che ho provato è questa Olive Petit Grain, questa qua e allora più o meno è come, la, come le altre quindi buon potere idratante si basta poco prodotto si spende bene, assorbe velocemente e ok, parliamo della profumazione Sì, l'avevo segnato ma allora se sta così è un profumo fiorito Fiorito, abbastanza fresco, sicuramente adatta alla stagione estiva più che altro. però persiste tanto tanto sulle mani quindi, o vi piace, vi piace davvero la profumazione, o dopo un po' vi stancate. Io ho fatto l'errore di applicarla la sera prima di andare a letto e sentire tutta notte questo profumo mi ha stancato quindi l'ho alternata con altre per finirla. Non è, non è cattivo il profumo, è buono, però. E deve piacervi e poi davvero è persistente, quindi positivo sicuramente che è persistente, però da usare ogni tanto perché sennò può stancare, può stancare davvero. E poi andiamo avanti e adesso vi mostro. Vi mostro quella che è stata la mia scoperta: allora questa mango e coriandolo, questa qui. Allora, texture come le altre, quindi buon potere idratante, assolvio velocemente ed è tutto quanto, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo della profumazione, perché alla fine la crema è la stessa, ma è solo che c'è in profumazione. La profumazione di questa è stata una scoperta. Allora, è fruttata per via del mango, cioè... <ride> Però è mm, fruttata sì, ma a quella punta... Di come si dice co che senti dopo, dunque di agrume? Ecco quella punta di agrume di agrumato che non lo rende stuccoso stucchevole. È buona, cioè è buona. Non l'avrei mai detto, ma è fruttata, mh, fresca con quella punta più decisa. Mi piace tantissimo, quasi quasi più di quella al cocco, diciamo che questa la potrei usare anche in inverno, quella al cocco invece è solamente estiva, però mi piace e il profumo persiste anche, però non è stucchevole o stanca come quella all'oliva che invece persisteva davvero tanto, troppo. E veniamo con l'ultima che, che è questa e ve la presento, è il vanilla Barbon. Ed è la mia profumazione per l'inverno preferita. Per l'estate il cocco, per l'inverno vanilla barbon. Come le altre, la texture è sempre uguale, quindi potere idratante buono, assorbe velocemente, si può usare sia di giorno che di sera. Il profumo, cioè vaniglia, vaniglia pura, con quella punta più decisa del barbon è, è da annusare assolutamente, perché... Mm, se vi piace la vaniglia, questa è calda, avvolgente, coccolosa. Però quella punta più decisa. Non è stucchevole, non è dolce, cioè è fantastica. E persiste anche questa sulla pelle, mm, questa è fantastica. Per l'inverno, davvero la profumazione che non si ne è mai abbastanza, poi è proprio coccolosa. Quindi, riassumendo tutto il quanto, prima di tutto l'inci. L'inci è abbastanza buono, ma contiene silicone. Però, e eh, c'è in tantissimi prodotti, non è proprio solo una, una prerogativa di questo. Allora, la texture delle creme è sempre la stessa, la formula è sempre quella, cambia solamente la profumazione. Per fortuna che la formula è buona e valida, quindi per la formula sicuramente. Le profumazioni classiche poi ne sono uscite altre, ma queste sono le quattro classiche e sicuramente ho eh, l'estiva che è quella al cocco che io adoro l'invernale per me è il vaniglia barbon sicuramente anche mango e coriandolo non mi è piaciuto per niente mentre quella olive petit grain è sì buona ma con restrizioni però adesso io sono curiosa di sapere anche da voi se l'avete provate qual è la vostra preferita, quale vi piace di più